Talento! Sentite come vi riempie proprio la bocca la parola talento Ma la mia domanda è C'è ancora posto per il talento? Per l'innovazione? Per le nuove idee su YouTube? Eh, eh, eh, insomma eh, eh, Davvero molto difficile Perché all'inizio quando su YouTube c'erano solo gattini Era facile Qualsiasi cosa facevi Era una novità Non si era mai visto Bastava e mettevi qualcosa di pizzico diverso rispetto agli altri e ecco che facevi i grandi numeri ma ora no che c'è una marea un, un oceano di canali sparsi ovunque dove ormai sembra che qualsiasi idea è strafatta e quindi c'è cioè, ormai un Dice oh io che faccio? o copio da qualcuno o non posso fare niente perché ormai è tutto preso. Come non dargli ragione? Perché volendo, anche se uno ha un'idea, c'è un bel problema. Perché la gente che gironza su YouTube non va da con le novità, no, la gente di youtube va d'accordo con la roba ha vista 300 volte perché non si sa, ma va bene, 300 miliardi di milioni di gigaglioni di canali improntati sempre sulla stessa cosa, quindi nel momento in cui fai qualcosa di talento. che cosa ho detto? non vai avanti, 300 miliardi di milioni di gigaglioni 300 miliardi di milioni di gigaglioni <ride> 300 miliardi di milioni di ciecaglioni, o oh, bontà divina? Quindi nel momento in cui devi fare qualcosa di talento, comunque non vai avanti, non è per niente, me lo accetto. Un esempio, il mio esperimento dei timbri, per andare a sponsorizzare canali mezzi sconosciuti, altri già conosciuti, però comunque un modo per far conoscere i canali idea mai vista in giro, un'idea partita da me e basta che vi vado in giro sul mio canale per, per vedere come sono stati accorto questi tipi di video, Ma non sono l'unico, mo, molti altri fanno video di sponsorizzazione eccetera e comunque nessuno si ricaga. caga, è un male per me perché mh, non è possibile che su youtube o ti fai cazzi tua o la gente non è contenta di fare i cazzi tua, guardare per lo tuo, andare a criticare gli altri perché fanno la stessa cosa che fai te ma fanno successo e quelli i rosichi in fondo è così che funziona, no? è così che va avanti YouTube A gente che litiga ragazzini, gli piace la gente che litiga gli piace, perché lo sappiamo gli piace la gente che si scanna, no? e io, io parlo male di lui, lui parla male di me e privi e priva, e ccc e ciccia mi scanno di qua, mi scanno di là 200 miliardi di video che non portano niente ma portano solo la visualizzazione pagine perché la gente gli piace, come sempre vedere la gente che si scanna è come vedere un documentario Già guardo che si fa una gazzella È la stessa cosa Quindi Per come la vedo io Sì Ok Fate quello che cazzo vi pare Su Youtube Perché è quello Però non vi aspettate Sono un successo Nel senso Sti grandi numeri Non ci rimanete male Se non vi guarda nessuno Alla fine Poi Volete farvi vedere Volete fare i numeri facili È quella la strada Oppure rimanete sulla vostra strada Fate quello che vi pare quello che vi piace Senza aspettarvi niente Quindi Ora aspetta voi Dirmi Cosa ne pensate E basta Mi raccomando mettete un bel mi piace anche se il video non vi è piaciuto iscrivetevi, condividete, fate quello che vi pare e ci vediamo al prossimo video Ciao